che sia il luogo giusto, il nostro, per andare a crearci problemi di polemiche, perché sono francamente polemiche esterni, anche perché questo testo, questa frase di Gesù molto interessante, come tutte le frasi del Cristo, riguardano proprio la parte del Vangelo di Matteo chiamato eh, discorsi escatologici. Ora è chiaro che Gesù, parlando, perché così gli chiedono, di quando avverrà la fine del leone, fa immediatamente riferimento al Tempio di Gerusalemme, perché veniva così esaltato dai doni votivi, dalla bellezza la magnificenza. Il problema è che Gesù sa che questa generazione non passerà, che queste cose accadranno, e pur essendo queste situazioni che si vedranno alla fine dei tempi, però già furono vissute esattamente poco prima che scadesse questa generazione, cioè nell'anno 70. Gesù dice qualcosa di mm, drammatico, di doloroso per qualunque pio israelita. Figuriamoci per colui che è il Tempio, per colui che per la fede cristiana è il re dei giudei, il Messia, il Dio fatto carne, la seconda persona della Trinità. Siamo nel capitolo 24 dal versetto 15, quando a un certo punto eh, Gesù parla, fa riferimento a un episodio di Daniele che vedeva ovviamente nel futuro, che sarebbe stato anche il futuro entro l'anno 70 di Cristo e degli Apostoli e che sarà anche ovviamente come spesso succede nella Bibbia, profezie già accadute e che dovranno ancora accadere ma sono già accadute tante volte. Io ho sempre spiegato che c'è questo, questo aspetto, non esiste questa distanza di tempo, come col teleobiettivo, quando si fanno delle riprese col teleobiettivo, due soggetti lontanissimi sembrano vicini, poi invece si, si vede dall'altra parte, sono lontani nel tempo, però c'è questa prospettiva schiacciata, eh? questa, prospettiva, questa prospettiva schiacciata, vedete, sembrano vicini, però in realtà sono lontani, ma questo lo sappiamo benissimo già quando abbiamo trattato i profeti. Gesù dice, quando vedrete l'abominio della desolazione, cita Daniele, di cui parlò Daniele, stare nel luogo santo, e quindi chi legge deve porre attenzione, deve comprendere, allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti. Guardate come è preciso. Chi si trova nella terrazza non scende a prendere la roba di casa, chi si trova nel campo non torna indietro a prendere il mantello. Una cosa repentina. Guai le donne incinte, attenzione, e quelle che terra in quei giorni. E poi il versetto 20 l'oggetto della nostra curiosità di oggi. Quindi Matteo 24,20. Pregate, c'è un comando, pregate perché la vostra fuga non avvenga d'inverno o di Shabbat. E non è una minaccia, è un comando, è un comando che i figli di Israele e soprattutto gli apostoli hanno assolutamente recepito messo in opera. Quindi diventa un dovere, un, divere, un dovere morale da parte di, di, di noi cristiani e soprattutto anche quelli, diciamo, detti ai lavori, come teologi e come storici, andare a risolvere questa, questa, questa curiosità che è un problema anche e dobbiamo dare almeno una piccola Spiegazione. Bene, il Tempio, il primo Tempio, e secondo la ricostruzione storica dei figli di Israele, documentata per esempio qua nel trattato di Tanit, niente proprio di meno, al foglio 29a, ed ha un grande ampio spazio di, di, di documentazione, devo dire che tutto il foglio 29A, è lunghissimo, spiega questa situazione, sia la prima e la seconda volta la distruzione del Tempio è avvenuta allo scadere dello Shabbat, finito lo Shabbat, a Shabbat, è proprio scritto così, Mozzè Shabbat, e sappiamo dalla storia che è avvenuto Av, il 9 di Av, e il 9 di Ava, il mese di Ava, voi sapete sempre che è un mese ovviamente a livello lunare mobile, eh, scusate, nel nostro calendario solare mobile, perché va sempre tra l'uglio e agosto. Quindi pregate che non avvenga d'inverno, è avvenuto d'estate, Pregate che non avvenga di Shabbat, e abbiamo la certezza che non è avvenuto di Shabbat, ma di fatto quello che i figli di Israele dicono, Mozè Shabbat, Yom Rishon, e quindi già all'alba della domenica, esattamente nella stessa ora che per noi è la celebrazione della risurrezione di Cristo. Possono esserci dei collegamenti sul fatto che colui che il Tempio risorge il terzo giorno di Moses Shabbat, quindi Yom Rishon, prima che le luci dell'alba eh, abbiano così erorato di luce il primo, il secondo e il terzo cielo, noi non possiamo fare questa forzatura nella maniera più assoluta, però questi sono dati di fatto, dati di fatto. quindi possiamo dire che la preghiera degli Apostoli fu esaudita. Ciao e alla prossima curiosità.